A parte che non mi è chiaro, consigliera Gramsci, come se un parere negativo degli uffici in sostanza possa essere positivo, possa diventare per lei positivo, per me questo è un mistero, comunque vabbè, dibattiamo nell'ambito del tema di oggi, insomma. Da parte del, sia della Commissione Commercio che della Commissione Patrimonio e della Commissione Cultura c'è cioè massima apertura, come sanno eh, anche i proprietari eh, della libreria, il viaggiatore, il i rappresentanti delle librerie indipendenti ad un dialogo come è avvenuto anche nel, nell'ultima commissione, ad esempio di lunedì, in cui abbiamo incontrato i proprietari insomma, della libreria e abbiamo avuto modo di iniziare a ragionare su una serie di aspetti. Eh, noi eh, abbiamo già agito con atti concreti come ricordava il Presidente Coglia eh, con atti che hanno dato in, eh, e chiedono di mettere a bando degli spazi comunali per eh, le librerie con, eh, dando disposizione eh, a livello di occupazione di suolo pubblico eh, gratuito per le librerie ma comunque il ragionamento che vorremmo portare avanti è anche nell'ampliare questo discorso, anche nell'idea che la Giunta stessa poi vedrà nel dettaglio anche come incentivare queste attività e quindi c'è un dialogo assolutamente aperto e concreto per favorire ehm, per favorire l'attività delle librerie e delle librerie indipendenti, questo loro lo sanno, abbiamo avuto modo anche di parlarne eh, nelle commissioni e, e quindi da questo punto noi non ci sottraiamo. Per quanto riguarda la pecora elettrica, le istituzioni, il municipio è stato a fianco della pecora elettrica e ci sono state anche delle dichiarazioni in merito a questo. Eh, io ho seguito eh, direttamente la storia della pecora elettrica, lo stesso municipio ha offerto un, uno spazio, un locale commerciale, municipale, proprio per dare la possibilità alla pecora elettrica di continuare le sue attività all'interno del territorio, però in questo momento, essendo loro toccati da una situazione, eh, avendo... Una, una famiglia insomma, che eh, un figlio figli bambini piccoli cioè, giustamente hanno chiesto un momento di riflessione eh, per, eh, prima di riaprire o pensare di riaprire un'attività quindi ci sono state azioni concrete il municipio eh, come il comune sono stati presenti a fianco ai proprietari della libreria e di tutte le attività commerciali che insomma, hanno subito eh, queste azioni di violenza da parte della malavita continua a essere presente, ci saranno altre iniziative che verranno portate eh, avanti a Centocelle per eh, portare un'attenzione delle istituzioni e far sentire ai cittadini e ai commercianti che eh, non verranno lasciati da soli e eh, non si tratta di un'iniziativa singola ma una, di una serie di iniziative permanenti, poi ci sarà modo insomma, di eh, parlarne, eh, parlarne anche questo in commissione o comunque a livello istituzionale. Eh, questo lo dimostreremo assolutamente col tempo, quindi assoluta volontà di eh, continuare con un dialogo aperto con eh, le librerie e chi si occupa insomma, di questo settore in crisi, con le librerie indipendenti in particolare, e insomma, rimaniamo dell'idea che eh, visto considerando il fatto che anche la stessa consigliera ci aveva detto inizialmente che avrebbe voluto ritirare questa delibera per migliorarla proprio perché c'erano dei pareri contrari da parte degli uffici eh, per, ed è anche per questo motivo che eh, come commissione cultura dobbiamo dare parere ma poi non l'abbiamo più dato perché siamo stati informati di questo e abbiamo sentiamo ovviamente siamo ormai con le, nella necessità di dover dare un voto di astensione perché non c'è stata volontà da parte della consigliera di analizzare gli emendamenti da portare per andare a superare i pareri negativi degli uffici. Grazie.